Quali sono le previsioni del web marketing per il 2014? Beh io penso che, anzi lo dicono i dati, sentiremo parlare sempre di più di mobile marketing perché Perché sempre di più le persone si connetteranno da device che sono tablet piuttosto che smartphone. Questo vuol dire che per esempio per chi si occupa di SEO e SEM ci vorrà un'attenzione forte alle keyword brevi e a un'interazione che verrà spesso in maniera geolocalizzata. E per chi invia newsletter, significherà essere più che sicuri che la newsletter abbia un template mobile compatibile e anche chi eh, utilizza i contenuti come strumento per l'advertising, pensiamo a tutto native advertising, naturalmente dovrà prevedere contenuti che verranno eh, fruiti in modalità eh, mobile, quindi non necessariamente in mobilità, ma sicuramente su device che hanno uno schermo più piccolo e tipologie di interazione differenti. Che cosa succederà poi ancora nel 2014? Beh, Vedremo senz'altro un aumento del connubio social e advertising, quindi sempre di più le piattaforme come Facebook, ma non solo, anche Twitter dovranno monitorare il traffico e le interazioni che avvengono nelle loro piattaforme, quindi dal punto di vista loro il vero tema sarà capire come non perdere gli utenti, cioè come non far diminuire eh, il, diciamo, il piacere, il motivo per cui gli utenti poi utilizzano queste piattaforme social, dal punto di vista di chi investe in advertising e delle aziende sostanzialmente il vero tema sarà capire come inserirsi in maniera creativa ed efficace eh, in queste modalità di presenza e di promozione.